C'è un'altra eh, osservazione molto importante. Il karma di per sé non funziona, no? ha bisogno delle condizioni favorevoli per funzionare, per manifestarsi. Il karma accumulato quindi ha bisogno di certe premesse per eh, poter manifestare i propri effetti. E quali sono queste premesse? Eh, secondo il, eh, il buddismo, perché il karma produca i suoi effetti è necessario che la mente sia ancora affetta dai tre veleni, ossia dall'attaccamento, dalla repulsione e dalla confusione. Allorché la mente è libera da questi che sono chiamati tre veleni, i tre fattori inquinanti, il karma non può manifestarsi. Quindi, di nuovo, non esiste un automatismo, un meccanismo a orologeria, no? perché il karma si possa manifestare, sono necessarie delle concause. E una di queste concause, assolutamente fondamentale, no? è che la mente sia eh, diciamo, ancora pervasa, ancora intrisa di questi tre veleni, ossia bramosia, sete. Desiderio, se vogliamo, ma certamente non si parla di ogni possibile desiderio, come capita spesso di specificare, si parla di una forma di desiderio ossessiva che noi potremmo, potremmo eh, definire appunto brama o bramosia, no? Con attaccamento, il... con attaccamento, no? Con... Attaccamento, a tutti i costi, diciamo, anche passando il, sopra il cadavere per tradurlo in termini popolari, anche della propria madre, per rendere l'idea di quanto può essere violento questo, questa bramosia. Violenta e ipnotica, certamente. Quindi non si sta parlando del desiderio in sé, esistono desideri che il buddismo diciamo, appoggia, ma d'altronde se non esistesse il desiderio, la motivazione... Eh, noi non ci alzeremmo la mattina dal letto no? il Buddha stesso naturalmente eh, era spinto da un, eh, dal desiderio da una motivazione quando per decenni eh, predicò nell'India nordorientale. era certamente una qualche forma di desiderio positiva a spingerlo quindi mh, il buddismo non condanna il desiderio in sé e eh, condanna una forma di desiderio spasmodica descritta molto dettagliatamente nei testi. Leggevo un libro che consiglio a tutti di Agamben sul Carman, si intitola appunto Karman, che mh, descrive quanto sia difficile imputare un crimine quante volte la legge viene prima della punizione, la legge potrebbe anche essere ingiusta, ma non posso ridurre in poche parole un libro così complesso. In ogni modo, quello che è interessante è che sicuramente è imputabile nella giurisprudenza un atto, non è che si va in prigione perché si è avuto un'intenzione, un pensiero negativo su qualcuno. Quindi, come si fa a imputare un'intenzione? Dunque, allora, fermiamoci brevemente sul bel libro di Agamben, Sintetizzando all'estremo la tesi di Agamben, qual è? Che l'idea di Karman sia una trasposizione, diciamo su un piano universale, sul piano cosmico, eh, della nozione di crimen, diciamo di delitto. Secondo Agamben questi due termini sarebbero prossimi, ma non solo secondo Agamben, appunto, questa... È un'idea piuttosto antica, per così dire. Ora, non so se etimologicamente questa idea è, è corretta, non so dirlo, ma questa mi pare un'idea interessante. Però, va detto questo, l'idea di Karman non contempla eh, l'imputazione. Perché? Perché col Karman è il soggetto che, più o meno consapevolmente, punisce se stesso. Cioè, in ultima analisi, la sofferenza proviene dalla mente e allorché la mente è preda dei tre veleni, eh, attaccamento, odio eh, e confusione, produce quella che il buddismo chiama ducca, produce sofferenza. Perché in fondo il karma ne è immediato, nel senso che già la sofferenza si produce nel momento in cui siamo mossi dalla violenza, dalla, dalla rabbia, dai tre veleni, dalla rabbia, dall'odio, dall dall'attaccamento, dall'ignoranza. C'è cioè un famoso detto che uccidere qualcuno con rabbia è come afferrare una, una spada rovente, sicuramente lo conosci meglio di me questo detto. Cioè, in fondo, la, il karma non è questa cosa metafisica che sicuramente esisteva nell'India Antica, che nessuno vuole mettere in dubbio dal punto di vista filologico, ma e, e poi, in fondo, quello che è pregnante ancora per noi, nella nostra epoca in cui alcuni di noi credono, alcuni di noi non credono o sono agnostici a vite successive quello che conta è che il dolore è immediato nell'atto dettato da una mente confusa, irosa o ignorante di ciò che veramente può rendere felice se stesso e gli altri esattamente c'è un passo famoso in cui il Buddha afferma che in ultima analisi il karma è cetana, ossia l'intenzione potremmo anche dire la disposizione mentale, l'inclinazione mentale. Dunque questo fa sì appunto che ancora di meno il Karman possa essere visto come un meccanismo, una sorta di meccanismo a orologeria, perché eh, va sempre riportato all'intenzione, alla disposizione mentale, questo è Buddha lo specifica perché in effetti c'erano al suo tempo dei gruppi, dei filosofi che credevano che il karman fosse un che di meccanico, di automatico. No? Il Buddha dice no, non è così. Il Karman sostanzialmente è basato sulla mente, sulla disposizione della mente, e in sostanza, in primo luogo sulla mente si riflette. Gli avvenimenti esteriori eh, mi causano dolore. Mh? a misura che la mia mente non è addestrata, non è allenata. Quindi, certamente, il dolore fisico eh, esisterà sempre ed esisterà per tutti, ma viene vissuto, potremmo dire, in due modi completamente diversi. Cioè, un modo è quello proprio della mente addestrata, della mente duttile, e un altro modo è quello della mente eh, non addestrata. Quindi, in ultima analisi, per il Buddha, a un livello dottrinale superiore, specificamente buddista, il Karman è un fatto, è un fatto mentale. E a questo proposito va detto un'altra cosa. Testi post-canonici, ma senza dubbio autorevoli, dicono che in ultima analisi, sì, è vero che il karma provoca la rinascita. No? Quindi la rinascita, no? quella che volgarmente in Occidente si chiama anche Reincarnazione, in realtà è la rinascita del dolore che avviene di momento in momento nella mente umana, questa è la vera rinascita, di cui la rinascita materiale, quindi eh, il rinascere in un corpo fisico, in una vita successiva, è solamente un aspetto tutto sommato secondario, perché la prima preoccupazione deve essere... Ducca, il dolore che si sta già manifestando qui e ora, e non tanto il dolore che si manifesterà nelle vite future. Rimane questo grande messaggio, mi sembra, della responsabilità verso noi stessi e gli altri ai fini di una vita meno dolorosa, meno sofferente e rispettosa della dignità di ciascuno e soprattutto l'individuazione del male negli stati interiori, inquinanti, eh, che poi ricadono sulla società. Quindi il buddismo non è solo individuale. Quindi io ringrazio moltissimo il professor Loturco, che veramente per la prima volta, con grande soddisfazione, ci ha chiarito questi equivoci, secondo me molto dannosi per la nostra società. Speriamo di poter conversare in altre occasioni, anche su altri temi. Grazie. Bene, è stato un piacere. A presto.